Devo assolutamente chiamare quella secchiana della mia amica, sarà super fiera di me. Chiara, sono un genio. Ero lì che cercavo di fare dei sacchetti da regalare alle nostre amiche quando finalmente torneremo a scuola. Sai, per festeggiare. Ovviamente tutti uguali, non discrimino nessuno io. In casa avevo 20 confetti rossi e 12 confetti bianchi. Ho inventato un metodo per farlo. Ho ragionato così metto un confetto bianco e uno rosso in ogni sacchetto. Sono riuscita a fare 12 sacchetti uguali, ma non va bene, mi avanzano 8 confetti rossi. Cosa posso fare? Ho pensato così. Se il numero di confetti rossi che mi avanzano divise, dividesse esattamente il numero di sacchetti uguali che sono riuscita a fare fino ad ora, il mio problema sarebbe risolto perché potrei dividere il contenuto dei 12 sacchetti in 8 nuovi sacchetti uguali. Proviamo a vedere se funziona. Niente, non va bene, mi avanzano 4 sacchetti diversi. Ma allora, cosa posso fare adesso? Penso come prima, mi avanzano 4 coppie di confetti dividessi esattamente il numero di sacchetti uguali che sono riuscita a fare fino ad ora il mio problema è risolto proviamo a vedere mi avanzano 1 2 3 4 sacchetti diversi coincidenze io non credo prendo i, con i contenuti dei quattro sacchetti e li divido nei primi quattro sacchetti uguali. Sono riuscita a fare quattro sacchetti uguali con il mio super metodo. Ne regalerò una a te, una a Giorgia, una a Sara e una a Francesca, ma secondo te è il numero massimo di sacchetti uguali che potevo fare? Perché sai, ne volevo regalare uno anche a Marta. Mi spiace deluderti, Anna. Ma non hai inventato nulla di nuovo. Infatti, sostanzialmente quello che hai fatto tu è stato quello di applicare l'algoritmo di Euclide per calcolare il massimo comune divisore. Ma fammi indovinare, tu non ti ricordi cos'è il massimo comune divisore? L'MCD, o massimo comune divisore, è il più grande numero che divide entrambi i numeri da te considerati. Infatti, sostanzialmente, il tuo problema richiedeva proprio di trovare il massimo numero di sacchetti che potevi fare con tutti i tuoi confetti. Ma ora ti spiego bene perché funziona il tuo metodo, che poi è l'algoritmo di Euclide. Quando vuoi calcolare il massimo comune divisore tra due numeri, mettiamo ad esempio A e B, dove immaginiamo che A sia maggiore di B, se B è un divisore di A, allora il massimo comune divisore di A e B sarà esattamente B. Immaginiamo invece come il tuo caso, in cui nessuno dei due è un divisore dell'altro, quindi avremo che il massimo comune divisore di A e B è un numero C. Essendo che C è un divisore sia di A che di B, questo ci permette di scrivere A come C per un numero M e B uguale a C per un numero N. Ora, quello che hai fatto tu e che avrebbe fatto anche Euclide per calcolare l'MCD di A e B è quello di dividere A per B. In questo modo si ottiene un quoziente e un resto. Ora ti faccio notare che qua possiamo riscrivere questa divisione come A uguale B per Q più R. Ora isoliamo R e quindi portiamo B per Q dall'altra parte dell'uguale e quindi scriviamo R uguale A meno B per Q. A questo punto sostituiamo A e B con le scritture che abbiamo qua. E quindi R sarà uguale ad A, che è C per M, meno B, che è C per N, per Q. Ora raccogliamo C e quindi otteniamo che R è uguale a C per M meno N per Q. Ora, N per Q è un numero che chiamiamo P. Quindi riscrivendo otteniamo che R è uguale a c per p. Quindi, da, da quello che abbiamo scritto, si vede che R è divisibile per C esattamente come A, esattamente come B. Quindi, dalla scrittura RC per p si vede che è una scrittura formalmente identica a quelle che abbiamo per A e B. E quindi posso dire che l'cd di A e di B è uguale all'MCD di B e il resto R. Ora, se R è un divisore di B, allora l'MCD di B e R è uguale ad R. Se invece R non è un divisore di B, allora dobbiamo fare quello che abbiamo fatto per A e B, ovvero dividere B per R otteniamo così un altro quoziente e un altro resto che chiamiamo R1 e allora l'Mcd di B e R sarà uguale all'Mcd di R e R1 e così via, fino a quando si otterrà un resto Rn che è divisore di tutti i resti precedenti e quindi anche di A e B e quindi l'Mcd di A e B sarà esattamente Rn. E tutti questi procedimenti di divisione eh, dei vari resti è esattamente l'algoritmo di Euclide. Ora ti faccio vedere che quello che hai fatto tu è stato applicare esattamente l'algoritmo di Euclide. Infatti, tu hai fatto 20 diviso 12, che è quoziente 1, resto 8, poi hai fatto 12 diviso 8, quoziente 1, resto 4, e poi. Hai diviso 8 per 4, quoziente 2, resto 0. Quindi hai trovato l'ultimo resto non nullo, che è 4, che è divisore di tutti i resti precedenti e anche dei tuoi numeri di partenza. E quindi il massimo comune divisore tra 20 e 12 è esattamente 4. Quindi come vedi il massimo numero di sacchetti che puoi fare con i tuoi confetti è solo 4, quindi o compri altri confetti o niente.